Ciao a tutti ragazzi, io siamo Dynamics E Marco007 E siamo tornati su Paper Mario Dragon King Allora, questa parte qui eh, La stiamo rifacendo Mario ha speedrunnato il gioco nel suo profilo ed è arrivato. Marco Ha speedrunnato il, il, il, il suo profilo Ed è arrivato al punto dove eravamo prima Ovviamente è molto più debole Non abbiamo gli oggetti E non li ha comprati, tra l'altro Quindi ora devi andare a comprare gli Veramente oggetti Veramente sì che li ho comprati Non hai i soldi Cioè hai tutti i soldi di prima Non è vero Scarpe, martelli... Non è comprato niente di quelli. Vabbè, comunque sì. Non comprato proprio niente. Adesso andiamo al boss. Perché sì, c'è il boss. Sappiamo già che c'era eh, il blocco salvataggio, sì, qui però abbiamo ripreso dove l'abbiamo ripreso l'altra volta. Non saremmo molto sorpresi delle cose, visto che non questa, questa parte è l'unica parte qua non blind, è nulla. del let's play. Ecco, la termina il nastro verde Ce l'abbiamo fatta, siamo al traguardo E' eh, io? E' io Vai, forri Non è quella la voce di Bowser I wonder what is gonna happen Attento Soink Tutto merito mio, eh Formici Quellante Un Bello schivato Grazie Non mi aspettavo di meno, ovvio Un finale così repentino sarebbe stato ben noioso, non trovi? Yeah Perché non fai un po' di riscaldamento? Ti mando il mio amichetto per divertirmi Questa, questa è l'unica parte eh, non, uh, non uh, blind di qualsiasi let's play di Piper ma Mario, Mario Dove sono come? Sì, ma di hai una faccia, ho fame Dove è Mario Mario? Per tutti gli origami, quelle forme ci hanno creato quella cosa con le facce di tutti Oh no. Non riesco nemmeno a guardarla, è una mostruosità. Eppure ti tocca affrontarla. Buon divertimento, io aspetterò qui, nel caso riuscissi a sopravvivere. Comunque sì. non è fatta con le facce di tutti. Infatti, come vedete, lì c'è ancora il, il, il guscio blu dell'anella. È solo un'anella ricoperta di.. Questi. Dobbiamo Bene. distruggere le facce di Tartosti che ci lancia addosso. Sì. L'altra volta ma, uh, Marco. L'altra volta stavamo provando tipo a. Direzionarle per farle sì, venire sì. verso anella però non funziona niente è molto easy questa cosa questa battaglia e poi come sconfiggere il nastro adesivo oppure Grazie. il, il um, come che si chiama? l'elastico uh, eh, ci manda delle cose addosso e noi le, le dobbiamo distruggere così lui le perde man, man mano perderà vita così Ma vuoi sai a dire Comunque abbiamo tipo 3, 3 miliardi di, di soldi in più rispetto a, a, al solito. Ovviamente perché Marco non mi ha comprato nulla durante il gioco, ha sfida nato fino a qua. Non ho comprato le cose d'argento, sono passato dal bronzo a loro. La smetti di morire. Che vuoi? È difficile. Eh, curati. Non posso neanche cambiare la visuale in uh, avanti. Mario, sono io, Kamek! Questa mostruosità ha preso controllo dei miei poteri magici come che tipo tutto il potere di questo coso sì. Attento sta caricando una magia estremamente potente Non l'avrei mai capito da solo, grazie Se tu riuscissi a staccare la mia faccia Questo dovrebbe Devo Devo Devolirsi parecchio Dovrà schivare il suo attacco per staccare la mia faccia Lo so, sono ridicolo, ma devi farlo Ma prima Ma prima togliti Vai ora, vai addosso molti uh, Mi sa che c'è bisogno di tre volte Che arriviamo qui, anche se qui siamo più di metà Ok sì. ora fa questo Per qualche motivo dovevi saltarla Per qualche motivo anche se sta a più di metà adesso Tipo cioè, a... abbiamo bisogno di altre Che okay, aspetta che me lo fare? Sì Lo fa ora prima lascia. due volte Poi lo devo rifare lascia. E poi mi, mi blocca subito dopo Però rimane tipo quasi attaccato di un millimetro Salta Ok Non me l'aspettavo troppo okay. Cerca di non allontanarti troppo Vai Ah perché l'ha fatto solo una volta e prima due? <ride> Neanche io lo sto staccando ma lui, lui, lui si arrabbia Yes <ride> Bene niente ora è solo un'anella normale Ce l'hai fatta adesso solo un'anella gigante capace di attacchi leggermente meno devastanti Lol oh. Se abbracciate nella svelta per favore Sì, um, Che ci ma no, è più potente adesso che non prima <ride> Che senso non è vero senso che Marco non riesce a schivare gli attacchi mai intanto comunque, è comunque un cartomagno normalissimo eh, come si chiamano? carta pestifero normalissimo fa il suo attacco è sbagliato yes. fa il suo attacco è invincibile mentre lo fa e poi diventa Heat. vulnerabile bene ultima questa parte probabilmente durerà molto meno di quella originale vabbè soprattutto nella battaglia con le forbici dopo un Giovanni Mucciacci. Contro le forbici così. Yay. Perché lì ora sappiamo cosa dobbiamo fare esattamente. Sì. Soprattutto ricorda quella cosa lì. Non dimenticarti delle forbici. Surprise, surprise! Did you miss me? Non uh, mi sa che quella firma lì sotto um, di Cam Mario sulle, Vedi sulle forbici. Mm. Eh. Perché in Paper Mario con lo Splash anche gli oggetti erano di, eh, di marca Mario. Beh, vai. Dovevo immaginarlo che qualsiasi cosa fatta con le facce di quei patetici scambiozzi si sarebbe rivelata ben poco resistente. Ma non importa. Allora, finito il tuo riscaldamento, in guardia! Bene. Piccolo spoiler, questo è l'ultimo boss che... Wow davvero? Tutto non non boss, avevo davvero. contato i, i, i Shh, nostri ma, sì, anzi, Chiediamo una cosa, ti taglierò e ritaglierò in mille pezzettini Ma non vedo, non vedo perché dovrei, non dovrei farlo divertendomi In fin dei conti che gusto c'è altrimenti tagliare è un mio talento naturale Perciò ti concederò un piccolo vantaggio Ecco fatto, ho rifoderato le mie lame, ora siamo alla pari E tuttavia, se tu danneggiassi la mia custodia durante la battaglia Interpreterei una simile da Audacia come un affronto diretto e non risparmierei alcun colpo. Allora, noi a un certo punto abbiamo colpito la, la cosa. Lui. <ride> eh, sì, sto giocando io. Um, noi abbiamo colpito la cosa per sbaglio a un certo punto. Vabbè, in sintesi. E, e, uh, non sappiamo se la, uh, Si è sfoderato. Vabbè, chi si ne frega. Si, si è sfoderato per, per, Si è sfoderato perché abbiamo.. Uh, um, Abbiamo salto. colpito il coso? Oppure perché era il momento di farlo? Perché la battaglia non va avanti se non fate così quindi? Ah, avanti. l'hai colpito per sbaglio perché contro Ah, eh, ora vedete: Per ora quando sono così dovete fare col salto, invece quando sono al contrario col martello, ovviamente. Tanto qui posso fare quello che voglio, tanto sono. Posso. Razzo smussato. Bonk. Qua posso fare quello che voglio, tanto anche e se sprecassi tutte le cose mitiche non, non Ora mi provo, provo a usare il più. cartomagno. Che succede se usi il cartomagno ora? O oh, voglio usare il cartomagno. Perché? Perché quello delle mani magari togli la fodera o robe del genere. Immaginate. O lo uso. <ride> sì, abbiamo capito. Questo poi mi dà un altro cartomagno? No, Solo con le, un cartomagno manuso. Bene, eh, speriamo che vada tutto bene. <ride> ora tipo colpisce solo la, la, la fodera. Power, Oh no. Vabbè, non, non scopriremo mai cosa gli succede. Se non distruggiamo la fodera. Fuh, direttante, hai disintegrato la mia custodia di sicurezza. Ti avevo avvertito. E ora che sono sfoderate. Le mie rame non avranno pace Finché non avranno assaggiato la carta e l'inchiostro uh, Comunque diventerà sempre più difficile uh, Togliergli la fodera Preferisco un campo di battaglia ben ordinato Perciò comunque dovrei fare a meno di alcune cose Se guarda ci distrugge un sacco di caselle Non togliermi il cartomagno del ghiaccio No, quello del ghiaccio è quello che serve Non togliermi il vabbè. Non togliermi il lon Preparati al mio assalto finale Non avrai scampo Bene, quando fa questa mossa Cioè sempre, appena distrugge la, la, co la cover Sì a fodera. Uh, potete solo schivare l'attacco e eh, avete un tentativo se non, se non, se non schivate instagram se non la se non <ride> azzeccate abbiamo abbiamo teorizzato che siamo un game over istantaneo visto Il che non siamo, non siamo mai stati colpiti si potrebbe anche direi. essere tipo 100 danni però non si sa meglio stare attenti e non venire colpiti Ah e già e non basta. ho nessun uh, lanciartello no no no no no no quindi non vogliamo rischiare, vogliamo cercare di evitarlo sempre, questo attacco. Cercare di evitarlo, dobbiamo evitarlo. Preparare non servirà a niente, è giunta la vostra fine, scarti il carta. Addio, Ho molta paura. non voglio Taglio fare. finale. Suono. Ok, ora non abbiamo più bisogno di, di saltarlo. Yes. Ehi, hey. non vale, non puoi schivarmi saltando. Oh, che truffaldino, non andartene da nessuna parte. Vedrai quando ci riprovo. Cioè ok, ora continua a la... riprovarci come tutti i boss. Solo che ora abbiamo eh, non eh abbiamo addio cartomagno del ghiaccio. Dove sta il cartomagno del ghiaccio? Appunto. Non c'è neanche. Appunto, e se usassi quello delle mani? Io ci provo. Cioè. Sì, Cos'altro. Ci Cos'altro dovrei fare? Attacco. Sì, ma sarai ben inutile. Oddio, non ti taglia le mani. <ride> Penso. Magari posso bloccarlo Oddio Ok si sì, esatto Perché non mi ha dato il cartomagno del ghiaccio? L'altra volta l'ha fatto Bene attento Era, era prevedibile comunque che te l'avrebbe bloccato Il cartomagno delle mani Sì ma dov'è il cartomagno del ghiaccio? Come no? Se è la cosa che serve è l'unica cosa che si può fare Bene intanto prendi altri attacchi Metti anche più una mossa così lo attacchi due volte si sì, abbiamo capito Perché te lo sei messo? Hai solo bisogno di Tanto lottati. non mi andava neanche di toglierlo Cioè anzi, non me lo sono messo io Ok Scarpe due volte Anzi non lo so non penso. Certo ma devo, devo saltare sul fulcro di un coso di Sul fulcro <ride> In realtà il target è lì, quindi non so se potrebbe andare o no. Sì, tecnicamente potete ucciderlo tutti ad attacchi, solo che non sta spawnando il, il cartomagno. Ha fatto una finta. Vai, Oddio. chi se ne frega. Eh, um, chi se ne frega, diventerà molto problematico. Ecco, finalmente il forziere, madò. Quanto si è fatto volere. Un motivo poterlo distruggere. No. Allora, tre cose devo fare. Così, così e così. Perché non spawna? <ride> no, vabbè. Bene, Ve lo giuro, rompe. è spawnato la prima volta la, quando ci abbiamo provato. Pure il lanciartello si rompe. Se si rompe pure il lanciartello, ma Ok, non ha fatto la finitura. Intanto è facilissimo schivarlo questo. Lo so, ma mi sembra un pochino rischioso Quando fa la finta Rischi Rischi Bene, non è che Mi ha tolto nemmeno. la cosa del saldo, del, dell'inizio Allora E l'attacco, sta già, sta già lì alla fine alla Ah, sta alla fine, ok Sì Easy <ride> Sì, ma non posso mettermi nient'altro Oh well Bene, finisci questo lanciartello lucente, Che è letteralmente l'ultimo uso, questi Yoink Non so se posso usare il martello visto che sta volando I don't know Beh secondo me devi provare Haha è stanco Ma normale se magari mi dai il cartone di ghiaccio riesci un Sapeza. po' a riposarmi Riposarsi volevo Riposarmi fare Quindi, da vicino puoi anche lasciarlo così vabbè quello voglio fare da vicino magari gli faccio più danni ma comunque c'è ancora un altro uso per il lanciartello che ne sai non sai il è questo qui l'ultimo basta che ne sai qua come certo no bravo Ma tanto è facile da no. schivare ok un insta kill perfetto taglio ritorniamo lì puro sì Oh sì, è passata una vita dal mio ultimo sì, vabbè. avversario, questo non l'abbiamo fatto vedere no, Va bene, mi. Oh sì, è passata una vita da un, dal mio uh -huh. ultimo avversario degno di questo nome, mi sento così su di giri, fatti sotto, mostrati, mostrami tutto ciò di cui sei capace E direi di riprendere da qua sì, sì. Uh, ora Adesso con... inizia a switchare lati, quindi dobbiamo praticamente metterci sull'attacco e aspettare il momento giusto per scegliere l'arma che vogliamo usare Quando. Io in questo caso direi il salto è migliore ci interessano gli, gli advice tanto gli diamo già noi. Uh, moss extra. Un attimo, si switch, ok. Quando iniziate l'attacco smette di switcharsi, sì. quindi. No, no, no, no, usa, usa il salto, fa più danni. Bene. Ehm. Um... Scarpe musi. Scarpe miti. Ora devo stare attento quando lo devo Aspetta. fare. Aspetta. Ora. Perfetto. Ora non si switcha più, quindi attenzione. Bonkeres, per questo ho messo bonk, tutti i salti. Bonker. Ah, ce n'è un altro, Vabbè, Sì bene. Sono sempre quattro i salti Dovresti saperlo a questo punto del gioco, no? Non lo ricordo Va bene, ora basta, è stato divertente finché è durato Ma i tuoi flebili attacchi mi hanno ormai annoiata È giunta l'ora di dirci un bel taglio Ok, e, e ora si leva la custodia, ok Questo non lo sapevo neanche io non sapevo se la togliesse così ok allora il cartomagno del ghiaccio sta lì ma ora me ce lo toglie lo sapevo già rompe tutto adesso <ride> <ride> lo fa apposta lo so l'ha tolto pure l'altra volta ma prima stava nello scrigno per già il salto finale grande. sì certo scrigno scrigno poi boh eh, ah, lui... metti Ah no, mettiti l'attacco più vicino se puoi e leva quello lì perfetto eh, vedi, alleluia! Ci dà pure quello dell'acqua che mi sa che la, la fa arrugginire però non ne sono sicuro. Yoink... Ora c'è il di, hit. di... Sì, sì, va bene. Addio! Ok, oh. ora dice no. no, no. Schiva Grazie vuoi. Todd, non ci avrei mai sperato nel tuo aiuto. Non... non mi hai mai servito, infine. grazie. Non l'ha tolto. Yay. Eh. Ora ti serve ma, solo... ma prima non era neanche più respawnato. Ora ti serve solo un turno per attivarlo e poi devi sperare che non te lo tolga lì. <ride> Se no sono cavoli amari. Fatto. No. E Long, che ne dici? l'ho già messo. madonna no no, no, no, no, perché... madonna no, perché? Oddio. Che errore male, madornale Madonna <ride> Bene, ora che succede? Niente lo Niente, congeliamo. ora la congelo Come, come tutte le cose qui sotto l'effetto del cartomagno del ghiaccio Yes Ti faccio pure i danni, però lui rimane congelato Quindi eh, continueremo a congelarlo e fargli i danni così Il gelo che le reclude ogni momento Quindi ora si usa quello delle mani Si sì. eh. usa il manuolo il primo pixel finalmente ha un ruolo anche in soggiorno. No. Ed è quello più importante, tra l'altro. No, il cartomagno delle mani fa schifo. Senza il cartomagno delle mani non potresti scalare tutte le cose. E nemmeno fare i primi puzzle. Quindi. Quello più inutile è il cartomagno del ghiaccio, non mi è mai servito a niente, strano in questa battaglia. Quindi ora lo prendiamo e lo gliettiamo in aria. Sì, Marco, vai su. <ride> <ride> <ride> non posso neanche niente. Monk ecco ora le, le posso uccidere Dimmi mi sa basta. che non posso farlo direttamente Spot. ok si sì, l'ho fatto Distrutto. ok ora però c'è un casino di, di roba da fare ancora no comunque non è l'ultimo boss della brigata cancelleria questo è vero mi sono dimenticato allora piaciuta la lezione bravo grazie per lo spoiler però No intendo che holly è l'ultimo Certo, fa parte della brigata cancelleria. Sì, non voglio che è un pezzo di carta. L'ho già letto se lo sento. Non fossi hai detto che hai avuto abbastanza. Sì. Così impari a sottovalutare il mio amico Mario. Eh? Bonk Colpo di grazia. <ride> Più The tre guy. punti per Olivia. Eh sì, giustamente. Sempre lei fa il colpo di grazia su Wii parti 9. Eh, Cosa? Di che stavamo parlando? Mario parti 9. No. Ditto. yes vabbè sempre le stesse cose ah comunque nel prossimo episodio spiegheremo sì, Spiegheremo perché tutte questo le episodio cose. non è uscito <ride> ce l'hai fatta Mario sono, sono no, non spiegheremo nel spiegheremo come forze, abbiamo fatto oppure la mia bacchetta spiegheremo uh, come sconfiggere l'anella e le forbici anche se l'abbiamo fatto qui vabbè sì. Sì, non c'è male Mi sa che il mio papà è saggia quando dice che sei solo un baffuto piccoletto a nulla. E io sono qui, figliolo, non parlare così di fronte a lui Adesso no, dobbiamo soltanto soltolare solt solt solt solt solt solt solt solt sol la naso verde. verde Facciamo come al solito, con un bel colpo assestato Con un colpo ben assestato Veramente sono tre In realtà non lo srotoliamo, lo distruggiamo Lo disintegriamo è Pronto, dis distruggiamo il mezzo Ce la fai? Mezzo. E rebada E boom, e boom, e boom ed ecco l'ultimo nastro distrutto. Perché fai silenzio? È l'ultimo nastro, <ride> l'abbiamo capito. <ride> yes! Il castello di Peach è salvo! Well, yes, but actually. Però non abbiamo la chiave! e eh, eh, Luigi, Luigi ce la dovrebbe dare! Luigi! Mario! Muori Luigi! Oh. Congratulazioni hai sciolto il nastro verde Anche no Oh che succede? Perché la mia borsa di cioccolata si sta ringrandendo? Questo è il massimo di così che abbiamo Max di... corriandogli di... di... di... aumentato avere. È ammazzato! Yes Gran bel lavoro come al solito Mario Questo era l'ultimo nastro Ce l'abbiamo fatta. Grazie infinite per avermi aiutato Sai, fin da quando mi hai salvato da quel muro del castello di Peach Hai continuato a salvarmi ancora e ancora un sacco di volte da quel profu Dal profumo delle mie pegature ti ringrazio Mario Non avrei davvero potuto fare niente senza il tuo aiuto oh Non Ma avrei mai ottenuto nulla Tutto bene, Olivia? Sì sì, sono felice di poter andare al castello di Peach È sempre stato il mio sogno, voglio l'autografo di Todd <ride> Mi, no. chiedo Mi chiedo se sarà far... capace di fermare il mio fratello Sarò, non sarà Sarò in grado di fare qualcosa di così importante da sola Ehi ragazza origami Fammi scendere da qui Non penserai mica che ti lasceremo da fare tutto da sola però non hai capito come funziona Mario deve salvare la principessa. Io devo riempire di pugni tuo fratello per avermi ridotto così. O perlomeno sventolare con aggressività contro di lui finché non ottengo di nuovo il mio corpo. Sì, gliela farò pagare per quello che ha fatto il mio papà. Ah, a proposito, la parte, la parte 48 è l'ultima parte che abbiamo registrato. Questa è la, è la okay. 44 e abbiamo registrata dopo la 48. Okay. Quindi tutto fino alla parte 48 noi lo sappiamo. La, la, la parte 49 non la conosciamo ancora. Spoiler Bowser Jr. muore certo. per sempre <ride> Tutto quello che mi è toccato fa fare per colpa sua Tipo 40 bagni, Venire taluzzato <ride> Questo è lo spirito giusto Facciamo vedere di cosa siamo capaci Di cosa sono capaci Di scagnozzi di Bowser È la normale carta non piegata Oh ragazzi grazie con Grazie me, per avermi insultato Col voi <ride> al mio fianco mi sento di potercela fare Lasciatelo a me Sto venendo a prenderti fratellone E stavolta Perfetto. non sarà così facile Farmi cadere un macigno in testa Effettivamente è il suo padre però Shh. Ah a proposito come facciamo ad arrivare al castello di Peach? Uh. Uh. Usiamo il clan card di non Bowser Jr Non preoccuparti Junior. di tutto questo Il grande Bowser ha pensato tutto Ma c'è una cosa che dovete fare Fatemi scendere Arrivo Vai tira lì. Togli di Kamek, faccio io Yeet. No Mario, rovini sempre tutto E poi volano a caso Dead Bowser Jr. per la prima volta esce dal suo clan Così va meglio, più o meno Allora, signor Bowser, qual è il tuo piano per arrivare al castello? Vedi, è in cima al Vulcano Eh, mh, su come raggiungere il castello di Peach forse uh, dovremmo discutere brevemente, padrone perché. Oh, io non ho tempo di stare ad ascoltare. Ho qualcosa fatto apposta per escursioni del genere. Bene. Mario, ragazzi non origami, seguitemi. Devo preparare un paio di cose. Andiamo al magazzino. Eh. Al teno terra. Um, ah, tu non l'hai fatto stavolta. Eh. Il magazzino aveva quel puzzle dell'enelle che avevamo già fatto. Solo, Solo che ora andrà. la dobbiamo rifare, ma tanto sappiamo che è una S. Sas. Salviamo anche se è tipo inutile. Bo. Bo. Tanto non c'è modo di morire in questo. A questo punto, Bo. E E quindi facce dei, dei, dei, dei scagnosti di Bowser erano molto meglio. Molto di più di, di, di, degli scagnosti che ora faiono come NPC. Vuoi dire browser Comunque, se vedete un sacco di strappi non riempiti, è perché Mar Marco ha fatto. Tutto fino a qua, speedrunnando, quindi è per quello Comunque la prossima parte sarà di nuovo tutto normale, non mi preoccupate. Ok, ora dobbiamo fare questo Ah Mario, benvenuto Questo è un semplice magazzino, ma aspetta di vedere cosa c'è dietro quella porta Di norma non ti avrei mai permesso di entrare in quest'area riservata, ovviamente Ecco perché ho installato questo sistema di sicurezza, nessuno entra qui senza il mio permesso per sbloccare la porta devi fare qualcosa con queste colonnine le colonnine c'entrano di sicuro, se hai capito bene fai qualcosa con le colonnine alla svelta magari beh Bowser, se fossimo, <ride> stati, se fossimo stati nella parte originale l'avremmo già fatto e avremmo soltanto dovuto premere quel tasto rosso lì e tu saresti stato tipo Uah, devo farmi rimborsare punto tanto anche ora si deve far rimborsare ma cioè. vai? ho, fatto ho sbagliato ho fatto un colpo in più Z -z -z -z -z. TSK, TSK Comunque come funzionano queste cose? Ricevono i raggi laser da... L'abbiamo già provato, l'abbiamo già attivato quella volta Ok. No! Ok Bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk. Che poi dobbiamo... Questa è un'emergenza e, e Bowser ci fa comunque fare quel puzzle che magari oh, gli ci riusciamo a farlo. Ah, ah, ah. Dovevo immaginarlo che ci sareste arrivato. Mi sa che devo farmi dare un bel rimborso da quelli che hanno installato questo sistema. Vabbè, ora segue. Yes. Dice Mario, emozionato. No, no. No, no. Ciao, Dice Mario. Io sono Mario. Wow, ma è... Davvero notevole, anche se non ho idea di cosa sia. Po di pazienza, un origavetto. Ora Mario, un altro incarico per te, vieni. No no. Ok. Qui c'è il tipo timido. Apri quel tesoro. Quello che ha salvato Bowser. Questo è un tesoro che abbiamo preso. Bene, prendi quel cubo là sopra. Bonk. Queste e cose ora le stiamo prendendo perché così non... Così vedete che abbiamo Quindi, messa. Quindi il pulsante sinistra... Per il pulsante tutto... sinistra e tutti i nostri problemi saranno risolti. Su, fallo! Le, pulsante questo pulsante, che è premuto che è è, il questo pulsante attiva una bomba nucleare che è, è direzionata al castello di Peach. Serve per distruggere Ollie una volta sì. per tutti. <ride> Peach, anche Peach morirà, ma tanto chi se ne frega. L'importante è uccidere Ollie. È, la, è il primo problema, Ollie. Peach è un problema secondario. Anche te, ne troveremo un'altra. Ce ne sono <ride> di principesse. Tanto nel mondo, possiamo rubarne una. Disney? Yes, perfetto. Ora i tipi di me portano le supplies. Wow, ammiro il mio velivolo volante, ultimissimo modello. È proprio bello, e vola davvero? No, sai. Ti piace, Mario? No, sono io il occasioni... motore, in altre occasioni magari l'avremmo usato contro di te. Chissà. Chi lo sa Forse non, non lo, lo faremo comunque Prima o poi Non ficcare troppo il naso in giro Quando sarai a bordo Ok Spy mode tanto, on. tanto non è neanche una parte esplorabile Oh, farei da custode anche uh, sul veliero. Un mozzo, quindi Come? No, questa è una scopa magica Non serve a pulire Anche se vedo già qualche angolo polveroso dove avrebbe bisogno di una spazzatina Scusatemi Sei come lo vede da qua, giù? Mm? Aeroporto rapporto, eh, è pronto Bobby. agli ordini Bobby, sei tu? Ma come... Cosa sta succedendo? Le allucinazioni? Come fanno a esserci più Bobby? Pensavo che Bobby se ne fosse andato dopo avermi salvato con quelle esplosioni. Nell'esplosione. Nell oh oh oh. Se ne fosse andato. Forse andato mi stai oh con oh un'altra Bobomba. Non fa niente, mi capita di continuo, noi Bobomba ci assomigliamo un po' tutti quanti, del resto. Anche tu hai un'area vagamente familiare però. Piccolo il mondo, eh? No. In <ride> effetti sembra quel, quel simbolo che aveva la, la forbice che ci ha attaccato. Sarà come dici tu Sai cosa non voglio rimorginare troppo su questa cosa È bello rivederti Bobby <ride> E grazie <ride> Vai Questa è pazza Via scappiamo E <ride> la reincarnazione di Bobby Scappate ragazzi Tutti a bordo 5 minuti e attacchiamo il castello di Peach Bene Fu questo Voi due fate parte. quel che dovete fare per i vostri preparativi Mi hanno detto che qualcosa contro il maldare potrebbe tornare utile Il blocco sì, salvataggio effettua. è utilissimo E' appar apparso così Guarda Capita, fagiolo. Quindi nella prossima, nella puntata... prossima parte tornerà tutto normale e faremo un raid al castello di Peach. Ci vediamo, ciao! Ciao!